Ciao, allora oggi intro un po' diversa dal solito ma visto che ho dei giga gratis solo per oggi carichiamo il video del Livre Rocher immediatamente Prima cosa, non ho la cintura perché sono ferma in macchina nel parcheggio con la macchina spenta Detto questo, oggi sfogliamo insieme l'album numero 3 del Livre Rocher, valido fino al 28 marzo 2018 c'è aria di primavera e quindi vediamo subito le novità per quanto riguarda il make-up più leggero. E poi è ora di prendersi cura della bellezza dei piedi, delle mani e perché no, fare un po' un um, detox al viso e poi non dimentichiamoci dei capelli. Vi ricordo che l'album è valido fino al 28 marzo 2018, ci sono anche delle promozioni oltre che novità e sfogliamola assieme. Eccoci allora, iniziamo a sfogliare l'album, vediamo subito la... Prima novità, eccola, ed è la nuova formula per il fondotinta nude. Questo che è il Pure Light, eccolo qui, è un fondotinta intanto senza siliconi, parabigne ed alcol, poi comunque è leggero sulla pelle ma ha una buona coprenza, quindi ha una coprenza, direi media, è leggero e ha un nuovo applicatore, questo ha contagocce. Le colorazioni sono tutte queste e poi... Eh, ci sono due promozioni, una che comprende ogni 25 euro di acquisto di prodotti make up questa trousse molto carina in omaggio e poi con ogni fondotinta acquistato si hanno in omaggio due spugnette eccola qua per l'applicazione questo per ogni fondotinta e comunque questa è la novità 25 euro per avere la trousse fondotinta e in omaggio le spugnette Iniziamo con il set per la detersione del viso, quindi questo è il primo della Sebojetal che comprende per la pelle di grassa 12,95 il gel detergente purificante più la polvere sfogliante che comunque va bene addizionata ad ogni detergente. Abbiamo anche il detergente, eccolo, la camomilla, il purcalmille, sempre con la polvere sfogliante, in questo caso sempre a 12,95. E ora di prendersi cura dei piedi, quindi eccoci qua, set cura dei piedi, crema nutriente piedi più gommage, 9,95. Ed è anche il momento di prenderci cura delle mani, quindi set cura delle mani, crema mani idratante lunga durata e questa è fantastica perché è, assorbe immediatamente più le SOS mani pulite da portare sempre dietro è molto comodo ed è a 4,95 è un bel set questo ovviamente è il momento anche di prenderci circolare dei capelli quindi shampoo più balsamo a 5,95 euro. Potete scegliere tranquillamente il, lo shampoo che preferite. Aspettate, quello che volete, eccolo con il codice nero e il balsamo tra tutti quelli che ci sono. Quindi non è obbligatorio fare la stessa linea, ma anche tra tutte le linee, potete mescolarli scegliendolo col codice rosso 5,95 questi sono gli shampoo e poi il balsamo lo trovate sotto esatto, sempre 5,95 in uno promozione anche per le labbra ovviamente due balsamo labbra a 3 euro quindi il primo col codice nero, il secondo col codice rosso e questa è una buona promozione anche per prendersi cura delle labbra e questo era tutto l'album. Allora, abbiamo visto tutto l'album e visto tutte le offerte, quindi vi ricordo che sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini. Come sempre c'è anche il link per scaricare in formato PDF il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali. E non mi resta che augurarvi da questa location un po' particolare buoni acquisti e naturalmente affumati con il Magico Natural Mondo di Vrochè.